Ci troviamo a San Giorgio a Cremano, a Villa Bruno, con l'artista Stefania La Creca nella mostra Farfalle senza ali. Eh, ci spieghi un po' la tecnica che usi per la realizzazione delle tue opere? E allora, la tecnica, buonasera a tutti innanzitutto. Eh, ho dedicato questa mostra alle donne, tante che il vernissaggio è stato fatto l'8 marzo proprio contro la violenza sulle donne e anche per parlare della situazione dell'Ucraina dell e delle donne che stanno in guerra in questo momento io utilizzo la tecnica figurativa per quanto riguarda la, le, le figure che ho utilizzato proprio per rappresentare la tematica della donna e la, tematica, la tecnica dell'action painting, la tecnica ispirata a Pollock stile americano degli anni 50, è questa qua che vediamo alle nostre spalle e questo quadro praticamente è una ripresa di una serie di colori fatti appunto come azioni e schizzo che danno un effetto finale soggettivo e oggettivo dell'impronta proprio artistica. Da quanto tempo dipingi? Ma Io nasco artista, ho fatto eh, istituto d'arte da piccola, ho lasciato per una decina d'anni decina perché mi sono dedicata insomma, alla moda, ho fatto la modella e come sapete ho fatto parecchi programmi televisivi nazionali. Eh, quindi abbraccio eh, l'arte a 360 gradi, ho ripreso nel periodo della pandemia, eh, costretti a, a essere chiusi dentro eh, per il lockdown. Mi sono aperto a un laboratorio in Abruzzo e in questi due anni, insomma, ho ripreso la mia eh, vera, vera, vera vena artistica e quella pittorica. Perché San Giorgio Cremano hai scelto San Giorgio a Cremano per esporre le tue opere? Allora io come ben sapete ho esposto in tutta Italia e uno dei miei dipinti è stato esposto anche nel catalogo ufficiale del Louvre di Parigi quest'anno a giugno e ho scelto San Giorgio a Cremano perché io qui sono di casa perché sono originaria di San Giorgio anche se sono una decina d'anni che non vivo più in Campania quindi per me qui rappresenta proprio la base della mia infanzia, della mia nascita eccetera quindi tengo molto a cuore questa, questa vita eh, quotidiana eh, della, di San Giorgio a Cremano appunto è visitabile dal allora questa mostra, l'apertura è stata fatta ripeto l'8 marzo e saranno esposti dall'8 al 17 marzo, se mi volete incontrare su appuntamento poi eh, ci, ci possiamo incontrare qui insomma per parlare un po' vi spiego un po' le opere eccetera eh, potete contattarmi sia sui social, quindi Stefania la Greca, su, sui vari social, Instagram, Facebook TikTok eccetera oppure sulla mia mail che è del of the divine chiocciola Contattatemi per previo appunto, appuntamento altrimenti potete venire qui a visionare a Villa Bruno al piano Norbide San Giorgio a Cremano la mia mostra intitolata Farfalle senza ali. Ti ringrazio Stefano.